Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio eh, condividere con voi ehm, appunto la nascita del team ufficiale simdrivers.eu, quindi simdrivers.eu, Racing Team ehm, perché, allora, siccome non c'è più tanto tempo per organizzare dei campionati, almeno io non ho più tanto tempo per organizzare, voglio dare continuità Ah, appunto il divertimento è il girare in pista e quindi di conseguenza ho creato questo team in modo tale che ci siano eh, la possibilità come gruppo di andare a competere a giocare a girare quello che preferite eh, in altri portali dove hanno la possibilità di organizzare questi eventi e perché non fare un team e perché no facciamolo eccolo qua lo sto facendo lo sto lanciando eh, voglio che sia qualcosa che sia multiplatform quindi aperto anche a chi ha playstation 4 e xbox perché ho tante diciamo, richieste di aiuto allora perché no e, e ovviamente pc tutti i simulatori eh, sono dentro e tutte le discipline cioè non parliamo solo delle gare classiche ma anche delle 24 ore eh, parliamo delle endurance da 2 ore 6 ore parliamo eh, che ne so del rally cross del rally parliamo di insomma quello che vi piace per quanto riguarda la simulazione automobilistica per farciò ho creato una sezione del forum simdrivers.eu dedicata proprio al team ufficiale simdrivers e anche un canale discord e perché no anche un gruppo whatsapp, troverete tutti i link per accedervi proprio nella discussione su simdrivers.eu. Quindi se siete appassionati di simulazione, ci seguite, vi piace la nostra mentalità e quello che facciamo come simdrivers, volete correre insieme a noi e rappresentarci, allora venite ad iscrivervi ragazzi, è semplicissimo creiamo un gruppo, amicizia, coesione possiamo essere diventare anche competitivi perché no? O anche solo porf, per divertirsi for farm. insomma se volete passare delle serate insieme a noi cercheremo di eh, creare dei server proprio per allenarci in funzione insomma delle disponibilità e anche delle piattaforme in cui si gira, insomma Playstation e Xbox sarà un po' più complicato però perché no? Se c'è gente che vuole aderire a questo gruppo e che, fa, che gira su console noi siamo eh, aperti ovviamente per accoglierli. Mi raccomando ragazzi fair play la prima cosa cerchiamo di dare una buona immagine di questo nuovo team nascente Sim drivers che passa da organizzatore a diciamo, partecipante di questi eh, eventi andiamo a scoprire che cosa offrono anche gli altri portali ce, ce ne sono tantissimi eh, sta a voi quindi eh, dire a noi dove volete correre con chi proporre e, e poi noi eh, ovviamente vi seguiremo cercheremo di fare un albodoro cercheremo di fare delle cronache su questo forum, raccontarle perché no via video magari se ho tempo eh, per, raccontare, per raccontare appunto eh, quello che fanno i piloti nel nostro team ovviamente è aperto non soltanto a team, eh, non, non soltanto ai piloti ma anche ad esempio a chi ama fare i setup, agli ingegneri di pista, telemetristi, chi fa le skin, eh, ai grafici, insomma ragazzi eh, il team è aperto a tutti e non per forza bisogna essere dei fenomeni in pista, anche eh, chi vuole debuttare si può. Si, ad esempio un'idea un potrebbe essere fare una scuola eh, per giovani piloti insomma le idee sono tante, la voglia c'è, eh, il tempo un po' meno però cercheremo di fare il possibile quindi se vi va di far parte di questo team, nascente adesso ragazzi non esitate ad andare su simdrivers.eu, cercate eh, l'iconcina we want you e niente, seguite le istruzioni, iscrivetevi, ci mettiamo subito in contatto e iniziamo a fare magari le prime gare, le prime eh, idee da mettere giù per eh, fare un qualcosa di veramente carino quindi ragazzi ricordatevi, we want you, venite, aderite al team simdrivers.eu, racing team ciao